buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo il gadget ormai da me preferito per collegare android auto wireless eh, il mio cellulare e questo è quello che la novità che dovrebbe essere il fratello o il cugino vedete lui non ha la gobba lui alla gobba entrambi hanno questo cavetto che li collega all'auto lui è più largo guardate eh. siamo sui siamo sui 6, 6 centimetri e mezzo lui invece è notevolmente più eh, più stretto siamo sui vedete 50 eh, lo spessore adesso vediamo un po se riesco a misurarlo lo spessore suo è vedete 1 e mezzo lo spessore di fulmine con la gobba nella parte con la gobba, vediamo, è anch'esso di un e mezzo, o più o meno. Quindi diciamo che lui è più largo, lui è più stretto, lui ha la gobba, lui non ha la gobba. Ma al di là di queste di queste differenze di misure che parliamo di centimetri dentro l'hardware è lo stesso o no? il funzionamento è lo stesso o no? vedete attualmente siamo connessi Android Auto Wireless con questo senza gobba copertine Spotify qua sul cruscotto allora la risposta è sì, sono uguali, hanno lo stesso hardware, hanno la stessa velocità di collegamento ehm, ad Android Auto Wireless, entrambi la linea non cade, per entrambi eh, l'IP da eh, inserire nel browser per fare la procedura di aggiornamento firmware è lo stesso e la numerazione del firmware che troverete è la stessa. Quindi sono sicuramente uguali perché stessa numerazione firmware, stesso IP per fare gli update, stesso funzionamento, stessa velocità di collegamento nel momento in cui salite l'auto posso affermare che sono identici questo il primo giorno non so perché ha avuto delle disconnessioni però poi eh, nel proseguo dei giorni e dei viaggi che ho fatto si è comportato esattamente come quello con la gobba quindi probabilmente sarà stato il primo giorno sarà stato un, un caso non lo so però eh, resta il fatto che mh, io mi sento di affermare che sono uguali quindi quale comprare? È CK 630.595.754 è partito, partito l'assistente di Google quindi funziona l'assistente di Google dicevo, eh, quale comprare? è uguale quello che costa meno, comprate io vi consiglio di comprarli su Amazon perché se poi ci dovessero essere dei problemi con la vostra auto o col vostro smartphone avete 30 giorni per fare reso su Amazon se lo comprate su Aliexpress o in, o in qualche altro sito e poi per qualche motivo la vostra auto non lo digerisce, cosa che non credo ma può anche essere, eh, in quel caso vi attaccate. Quindi io vi metterò in descrizione video il link per fare l'aggiornamento firmware con una guida creata da me, il link di acquisto ad Amazon. E il link alla recensione di questo qua ehm, che ripeto, è un gran prodotto. È un gran prodotto perché io ho provato eh, Android A Wireless, ho provato eh, Card ho provato un po' tutti i um, questi eh, gadget e vi ripeto, per me questo qui. È il migliore per è il migliore per eh, affidabilità per velocità di collegamento eh, non ha molte personalizzazioni quindi non potete cambiare dpi del la, la risoluzione del display non non potete fare operazioni ma solo l'aggiornamento firmware però visto che funziona bene anche, anche la necessità di fare queste, eh, questi cambiamenti io la vedo superflua sinceramente eh, quindi questo è un prodotto Android to Android quindi collega il vostro smartphone Android al vostro Android Auto punto e basta se invece dovete eh, collegare un iPhone questo non va bene eh, non sfrutta il modulo CarPlay quindi non è che il vostro uh, sistema multimediale dell'auto vedrà collegato un iPhone anche se poi uh, si aprirà la schermata di Android Auto Wireless no, uh, è come se voi aveste collegato il, il vostro smartphone via cavo invece ce l'avete via wireless con prodotti come Carling Kit 4, 8cast U2X per dirne alcuni Invece in quei casi il vostro, um, il vostro sistema multimediale vedrà un collegato un iPhone e nel mio caso qui perderei le copertine Spotify e le telefonate le potrei fare solo attraverso l'app qui eh, telefonica, vedete? Mentre con il gadget eh, questo qui, con AA Wireless, con Carling Kit A2A con car scifi invece per, non perdo la possibilità di telefonare anche con il bluetooth eh, dell'auto quindi a mio parere è la soluzione sempre da, da preferire eh, secondo me abbiamo detto tutto eh, saluto gli amici del gruppo telegram android auto con i quali spesso mi confronto su questi gadget che in molti hanno acquistato fulmine in molti hanno acquistato fulmine senza gobba e sono soddisfatti quindi ehm, questo è un video per chi ha il dubbio sono uguali o non sono uguali? sì, sono uguali comprate quello che costa meno a me esteticamente piace più quello se con la gobba perché è più stretto e quindi lo incastro meglio ma parliamo veramente di, di dettagli di, di cose... Eh, di, di centimetri eh, vi saluto tutti spero che il video sia stato utile magari lasciatemi un, un like per, per aiutarmi così ne comprerò altri ciao